salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video eh, oggi vi porto sul canale l'unboxing eh, di alcuni prodotti eh, specifici per lui il dji mini 3 pro eh, sono dei prodotti della skyret eh, sono disponibili su amazon eh, mi sono arrivati oggi sono ancora dentro la scatola di amazon quindi eh, non li ho ancora visti nemmeno io quindi farò questo unboxing con voi e poi li commenteremo insieme perché secondo me alcuni di questi sono prodotti di cui lui ha veramente tanto tanto bisogno quindi direi di non perdere altro tempo e iniziamo l'unboxing quindi ecco qua dove all'interno ci sono i prodotti Skyret specifici per lui il DJI Mini 3 Pro quindi andiamo ad aprire il primo e vediamo cosa c'è all'interno come vedete non li ho ancora aperti sono ancora sigillati da Amazon e il primo oggetto è lui il vetro protettivo per l'RC quindi andare a proteggere il display di questo controller che sicuramente se dovessimo andare a graffiarlo o rovinarlo ci verrebbe sicuramente un colpo al cuore quindi ho deciso di eh, optare per un vetro protettivo eh, andiamo ad aprirlo perché anche la confezione mi sembra molto interessante eccolo qua Qua abbiamo il vetro protettivo ne abbiamo due abbiamo a disposizione due vetri con i due kit per andare a eh, installare appunto questo vetro protettivo che andremo a mettere eh, sicuramente perché trovo che sia davvero utile avere qualcosa che protegge questo display eh, quale istruzione di montaggio quindi questo ragazzi sicuramente è un prodotto che ci vuole per questo controller poi andiamo a aprire il pacco quello più grosso e vediamo cosa troviamo all'interno quindi andiamo a tagliare lo scotch di Amazon ed ecco qua quindi abbiamo uno e due allora questi sono i filtri della Skyret, come abbiamo detto sono dei filtri eh, di cui secondo me ha tanto tanto bisogno perché lui si sì, ha una fotocamera incredibile ma soffre per un mio punto di vista è eh, tanto tanto la luce, soprattutto per chi come me va a volare spesso in montagna, lì la luce è molto forte. Eh, questi ci vogliono. In questa confezione troviamo un filtro polarizzato, un filtro ND8, ND16 e un ND32. Andiamo ad aprirli per vederli da vicino come sono fatti, almeno dal punto di vista costruttivo. aspettate che sposto questa che la guardiamo dopo allora abbiamo la scatoletta in plastica con un piccolo panno in microfibra per pulire ovviamente i filtri ed eccoli qua i filtri proviamo ad andare ad installarne uno caduto l'RC controller allora andiamo a rimuovere quello che è il coperchietto di plastica originale e andiamo a provare a mettere un filtro di questi della Skyret, perfetto, direi perfetti. E questi ragazzi eh, bisogna averli secondo me per questo drone sono davvero molto molto necessari trovate tutti i link in descrizione per quanto riguarda i filtri ne parliamo in un altro video dedicato appunto ai filtri per lui il dji mini 3 pro quindi vado a toglierlo è davvero semplice toglierli e metterli praticamente come su air 2s cioè è davvero bello mettere e togliere i filtri non come su il mini 2 dove c'erano questi filtri agganciati in qualche maniera sicuramente non una maniera eh, diciamo ottimale però il massimo che si poteva fare visto che DJI comunque non aveva pensato il Mini 2 eh, per avere dei filtri intercambiabili però c'è stata molta ingegnerizzazione eh, per le aziende che li hanno prodotti e sono riusciti comunque a darci i filtri per il Mini 2 che anche lui ha davvero tanto bisogno dei filtri ND. poi abbiamo questo pacco che vado ad aprire eccola qua la valigetta skyret è bella Carina, soprattutto per chi non ha comprato la Fly More Combo eh, il kit di DJI dove troviamo la valigetta eh, con le batterie aggiuntive che DJI questa volta vende separatamente rispetto al solito quindi è da acquistare separatamente rispetto al drone eh, per chi invece ha acquistato solo il drone e magari vuole acquistare anche solo una batteria separatamente anche se attualmente acquistare una batteria per il DJI Mini 3 Pro è difficilissimo probabilmente è più facile vincere al Super Nalotto, eh, devo dire che questa valigetta Può diventare davvero utile, eh, i materiali dal punto di vista eh, qualitativo non sono niente male, devo dire. Anche l'impatto estetico è davvero bella. Questa è la versione per lui, l'RCN1. Eh, C'è anche la versione eh, dove possiamo mettere lui, l'RC controller, però. Eh, a tempi di consegna più lunghi eh, comunque tutti i link sia di una che dell'altra li trovate qua sotto in descrizione è tutto disponibile su Amazon però la versione per lui eh, a tempi di consegna eh, un po' lunghini quindi ho optato intanto per questa poi proverò la versione per l'RC controller quando mi arriverà eh, allora all'interno abbiamo la cinghia di trasporto per eh, ovviamente eh, trasportarlo attaccato alle spalle eh, come abbiamo detto in questa versione ci sta lui, infatti, perfetto. E eh, qua abbiamo due scomparti per le batterie aggiuntive, mentre qua dovrebbe starci il drone. Andiamo a metterlo, quindi vediamo come ci sta qua dentro davvero precisissimo ovviamente dopo un paio di volte che si utilizza eh, la valigetta prende la forma del drone soprattutto se il drone lo lasciamo dentro eh, va a, a formare eh, la valigetta però devo dire che è davvero tutto molto molto preciso però è davvero davvero bella qua sopra abbiamo una tasca dove possiamo mettere il, eh, i cavi o qualsiasi altro accessorio e proviamo a chiuderla con all'interno tutto e devo dire che è bella eh. no è molto molto bella sono curioso di vedere la versione per lui che sarà un pelino più grande perché ovviamente lui è un pochino più grande poi nella versione per lui mi sembra che ci stia anche il caricabatterie eh, quindi andiamo a tirare fuori il tutto e andiamo a vedere l'ultimo accessorio per il dji mini 3 pro quindi via la valigetta e l'ultimo accessorio è questo andiamo ad aprire la confezione di amazon sempre ed eccolo qua questo secondo me è molto utile soprattutto eh, se fatto bene adesso lo andiamo a vedere se è fatto bene è il blocca eliche perché comunque il DJI Mini 2 aveva questo blocca eliche davvero utile se lo si trasporta eh, nello zaino in maniera sciolta in una borsa ovviamente se lo mettiamo in una valigettina come quella che abbiamo visto adesso non ne ha bisogno eh, ma se lo vogliamo infilare in uno zaino qualsiasi quindi il drone dentro libro o in una borsa eh, ha bisogno secondo me di questo accessorio e diventa davvero utile soprattutto perché sono accessori che non costano molto però il servizio che ci fanno è davvero molto molto importante eh, quanto ce lo fanno per un prodotto del genere eccolo qua ed è il blocca eliche come abbiamo detto andiamo a provarlo quindi come si monterà questo blocca eliche allora le eliche vanno messe all'interno dei piedini quindi non all'esterno non in questa posizione vanno messe dietro poi lui va messo con questa protuberanza verso il dietro del DJI Mini 3 ecco qua vedete che i piedini si eh, inseriscono perfettamente nella smancatura qua di gomma andiamo a girare il drone e andiamo ad agganciarlo spingendo il perno nella gomma Perfetto, direi perfetto abbiamo le eliche totalmente bloccate un po come succedeva con il DJI Mini 2 solo che lì eh, il blocca eliche era già incluso nella confezione quando lo andavamo a acquistare mentre qua siamo costretti ad acquistare un accessorio di terze parti però eh, secondo me è un accessorio davvero utile soprattutto per il prezzo perché eh, lui mi sembra che costa intorno ai 14 euro ma secondo me è tanta tanta roba per andare a toglierlo è davvero semplice andiamo ad aprire il bottone ed eccole qua che le eliche sono pronte e libere per volare Grazie. Quindi ragazzi spero che questo video in cui vi ho portato questi accessori specifici per lui, il DJI Mini 3 Pro, eh, vi sia piaciuto, spero che abbiate trovato interessanti questi accessori, eh, tutti i link di Amazon qua sotto in descrizione se volete dargli un'occhiata e se volete supportare il canale acquistandoli appunto da questi link, eh, quindi se tutto questo vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler, eh, tantissime cose arrivano su Instagram, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram